Allora, buonasera, sono le 19.35, sono a Lisbona, vedete dietro di me che c'è gente, ci sono turisti, i negozi sono aperti, hanno appena dato il gate per il volo per Malpensa, quindi non è affatto vero che l'aeroporto è spianato, è spianatissimo. Eh, la situazione che ho visto io in pratica è eh, un aeroporto magari ecco, a metà, ma no, qua c'è gente, su eh, manca un terzo della gente, quindi è un aeroporto a due terzi del, del, del traffico. I negozi sono aperti, quelli in aeroporto, guardate la gente c'è tranquillamente parte evidentemente questi ultimi giorni è ripreso il traffico aereo quindi fare video che dicono che l'aeroporto di Lisbona è spianatissimo non è corretto perché la gente c'è e parte e torna in Italia in questo caso buona continuazione